Ciao, sono Marco e durante questa passeggiata in questo posto meraviglioso voglio parlarti dell'impegno e della felicità. Sono due elementi assolutamente collegati fra di loro, strettamente correlati. Ho sentito spesso persone dire sarò felice quando non avrò più impegni. Mi dispiace dirlo ma queste persone commettono un grosso errore perché pare che l'impegno sia una delle chiavi fondamentali per il raggiungimento di uno stato di felicità. Tu dirai sì ma io sono impegnato o impegnata dalla mattina alla sera sono super impegnato o impegnata eppure mi sento più stressato o stressata che felice. Capisco il fatto è che non sto alludendo a quel tipo di impegno cioè all'impegno che ti porta a eh, profondere degli sforzi in qualche cosa per il tuo sostentamento, tuo e della tua famiglia e magari anche a toglierti qualche sfizio. Sto parlando piuttosto invece dell'impegno, quello dedicato a qualche cosa di più grande di noi. Per esempio, un ideale. Se vuoi raggiungere uno stato di felicità, cerca di raggiungere qualcosa di più grande di te, di realizzare qualcosa di più grande di te. È molto importante questo perché è soltanto attraverso questo impegno, o meglio non soltanto attraverso questo impegno, ma se tu metti anche impegno, oltre alle altre cose che sono necessarie per raggiungere la felicità, se metti impegno in qualche cosa di più grande di te, allora avrai una possibilità in più di raggiungere questo stato di felicità che magari la maggior parte delle persone cercano. Spero che non ti dia fastidio il sole, perché ora ce l'hai proprio davanti alla faccia. Quindi, se vuoi raggiungere la tua felicità e vuoi avere uno strumento in più per poterla raggiungere, impegnati in qualche cosa di più grande di te. Lo hanno fatto i più grandi personaggi della storia e hanno segnato un pezzo di storia, hanno, segnato, hanno lasciato una traccia nella storia e si sono dedicati ad un solo impegno, uno solo. E non voglio dire che poi siano stati felici ma con buone probabilità sì, hanno avuto quella possibilità in più di raggiungere uno stato di felicità, perché quando tu ti impegni in qualcosa di più grande di te, allora veramente hai uno strumento straordinario per raggiungere uno stato di felicità, a prescindere dal fatto che tu poi lo raggiunga o meno, l'impegno è fondamentale. Spero di esserti stato utile con questa mia piccola pillola in questa giornata fantastica in un posto meraviglioso. Non mi resta che salutarti con un abbraccio, ciao.